Buongiorno amore, sì, ti sei appena svegliata? Sì E sei tutta raffreddata, vero? Sì eh, Ascolta, dobbiamo fare un tampone più tardi, va bene? Sì. Te lo faccio io, eh? Sì. ma tanto tu sei tanto brava e coraggiosa, vero? Perché sei molto raffreddata e sei anche un po' caldina mm? E allora, visto che dobbiamo vedere i nonni, voglio farti prima un tampone, va bene? Mm. Adesso fai colazione e poi faremo il tampone, d'accordo, amore? Okay. Vieni, amore, la tua colazione il pancake Prego, amore, buon appetito Buon appetito oh, Amore mio Ciao, cucciola, Ciao. stai giocando un pochino ma lo sai che questa casa è bellissima? Sì. Eh? È la nuova casa dei Playmobil? Sì. Ma è troppo bella. Ma sai che non l'avevo mai vista. Guarda, c'è cioè anche e il e bimbo. Lì c'è il papà. Qua. E qua c'è il papà che e fa la ancora mamma. la nanna. È proprio un papà sì. che dorme sempre. Sì, e dov'è mammina? Fa è vedere la mammina? Eccola qua. con la, per la colazione Ah, sta preparando la colazione. Sì, la prima e sono Ma io prima ho visto un biberon. Per ah, il bimbo, sì. è vero? L'hai messo, messo nel nella dispensa Cos'è un frigorifero questo? Una dispensa? Oh. qui. Ma quante cosine carine ci sono e qua dentro e Le uova, l'insalata Ma dai La bottiglia del latte Guardate, c'è anche la cucina mm, È stupenda questa casa Proprio bella, bella Qui abbiamo anche il bagno La sala e la cucina Con anche la pentola con le uova Vi ha fatto una frittata qui La allora, amore, sì. ci vediamo dopo col tampone, va bene, tesoro? Eh? Sei tranquilla? Ma tu sei brava, vero a fare i tamponi? Sì, non hai paura, vero? No. Ascolta, io adesso mi vado a cambiare. Poi ci facciamo tutto il lavaggino del naso, tutta la procedura prima di fare il tampone, d'accordo? Sì. Allora, ci vediamo tra pochissimo. Per prima cosa, dobbiamo lavare il nasino vero? perché altrimenti il tampone non mi entra nell'asino lo sai che poi faccio fatica Eh? allora facciamo un bel lavaggino prepariamo il fazzolettino ecco qua va bene? andiamo? pronti? uno e due bravissima amore Vanessa e Anastasia! Vanessa! Dov'è Vanessa? Sta ancora dormendo! È una dormigliona! Oggi noi dobbiamo fare una cosa! Che cosa, Ani? Perché non è molto la cosa per la donna, Lella che è la mamma del papà! Sì. allora, spieghiamo meglio. Praticamente stamattina Anastasia si è svegliata molto molto raffreddata, ma tantissimo! Quindi, visto che appunto oggi è il compleanno della nostra nonna Lella che salutiamo, ciao nonna, ciao. ci vediamo dopo. Preferisco fare un tampone ad Anastasia per essere tranquilla. Ah. Quindi, Anastasia, adesso sì. la mamma va a prendere tutto l'occorrente per farti un bel tampone. Sei felice? Sì! Bene! Vi Dovete sapere ragazzi che Vanessa e Anastasia sono bravissime a fare il tampone E adesso ve ne renderete conto Pronti? Ah! Allora abbiamo preso tutto l'occorrente per fare il tampone ad Anastasia oh, E adesso l'infermiera Romina si accingerà per guardate, farglielo guardate. Ciao vuoi farlo anche tu un tamponcino? Lo eh? no. vuoi fare un tamponcino? Lo so fare perché noi <ride> è carina sì. adesso però dobbiamo fare il tampone è inutile che cerchi di sviare parlando del cagnolino allora per prima cosa apriamo il test dove poi metteremo le goccioline di eh, liquido ok guardate che brava quasi quasi io lo faccio fare da sola il tampone allora sai come lo apro io? spezzo qua eccolo qua tiriamo su lo faccio io, non fare la sciocchina devi stare ferma eh Ani Bene. pronta? guarda in su guarda un pochino in su, leggermente inclinata così, bravissima Aspetta, <ride> il tuo l'ho già fatto tante volte, esatto adesso guarda in su come prima e stai ferma E allora io ho delle difficoltà a far entrare Sì. Dai, solo un secondo, un po' di solletico e ciù! Classico, eh? È solo l'effetto del tampone, questo. Però vabbè, è raffreddata, ma non credo che sia il raffreddore. Adesso guarda ancora un pochino in su e leggermente verso di me. Dopo questo, eh? Brava, bravissimo, amore. Un applauso da Anastasia che coraggiosi. Brava amore, adesso bisogna inserire il tampone dentro il liquido, lasciarlo per un minuto, girare, schiacciare bene e lasciare agire, un minutino Allora, sei stata bravissima io Sì, lo teniamo per ricordo, senti un po' cosa pensi di essere, positiva o negativa? Negativa Negativa In effetti tutti i suoi compagni malati oh. sono negativi Ci stiamo salvando da questa epidemia e Però anche se anch'io credo che lei sia solo raffreddata eh. Per precauzione Visto che dobbiamo andare dai nonni Io, io l'ho fatto comunque E mi sembra giusto oh. e corretto dai, Allora aspettiamo questo minutino E poi vedremo il risultato Andiamo a vedere cosa sta facendo Vanessa, se magari si è svegliata la pigrona. Mentre aspetto che il mio tampone agisca, vado a vedere cosa sta facendo Vanessa, se si è svegliata. Andiamo a vedere tutti insieme. Signorina, che intenzioni abbiamo questa mattina? Sveglia! Vanessina, sveglia! Dai, su, su, svegliati! Svegliati! Che è ora di pranzo? Tu sei ancora nel letto! Dai! Dai, amore, vieni giù a far colazione. Dai! Apriamo gli occhietti. Buongiorno. Ma lo sai che ore sono? Quasi l'una. Vabbè, che domenica. Però, eh? Dai, Svegliati, su. Andiamo giù, ho fatto un tampone ad Anastasia perché oggi dobbiamo andare a trovare la nonna Lella perché è il suo compleanno, va bene? Okay. Dai, vieni giù, così guardiamo il risultato del tampone. Vieni, ma no, amore, dai, speriamo di no. Eh? Okay. Perché dovresti non esserlo? Posso mettere io? Sì, adesso te lo faccio mettere a te, ok? Finiamo un attimino, ancora qualche secondo, e poi Anastasia lo metterà nel test ok ragazzi tempo scaduto quindi se lo sollevo schiaccio bene bene così il liquido scende questo qua lo appoggiamo chiudiamo il flaconcino e anastasia lo vuole mettere se riesco eh? ok chiudiamo il flaconcino anastasia anastasia vuole mettere le goccioline mm. boom ma che bella bollicina mm. <ride> blu le mille bolle blu blu blu blu blu blu blu blu so blu. Speriamo adesso, cameraman Scusi, cameraman, facciamo vedere che si sta colorando di rosa. Si sta colorando di rosa, ma comunque bisogna attendere 10 minuti, non bisogna guardarlo né prima e neanche dopo. A dopo, ciao! Allora, la riga della negatività è già presente. Bisogna attendere nella speranza che non arrivi l'altra riga uh -huh. <ride> guardate Anastasia come intenta a guardare il suo test perché è terrorizzata del fatto che possa essere positiva ma no, no posso andare per Eh, lo so oggi è una bellissima giornata e Anastasia vuole fare un giretto fuori guardate, e ha ragione è fuori un po in cortile eh, mannaggia adesso puliamo e disinfettiamo comunque Sembrerebbe proprio di no, amore. Dai, dobbiamo ancora attendere qualche minuto, eh? Però però mi sa che non lo sei. Ma guardate un po' chi c'è. Ma buongiorno, buongiornissimo. Facciamo colazione? Eh, col pollo e l'insalata, perché è ora di pranzo, lo sai, signorina? Dove corri? Dove corri? Dove corri? Dove corri? Dove corri? Dove corri? Dove vai? Cosa a fai il latte. a prendere, prendere il latte? Guarda qua cosa ti aspetta. Cos'è? Libri per studiare, gioia bella. Dai amore, bisogna ma matematica studiare, fatto. matematica l'hai già fatto, geografia possiamo anche farla tra qualche giorno perché non è per domani, ma c'è da studiare storie, ok? Io sono i miei cereali preferiti. Buoni. Sono i risetti al cioccolato. I risetti al cioccolato, amore. amore. I risetti al cioccolato, hai ragione. Scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa. Adesso vedete che il tampone di Anastasia è negativo. Però intanto la mamma e Anastasia sono su stanno facendo i letti Dovevano aspettare i 10 minuti Sono passati i 10 minuti Ma la mamma e la stasia non lo sanno ancora Quindi io gli farò uno scherzo Dove li farò la seconda linea <ride> Chissà che, fa che reazioni faranno Guardate ragazzi è un po' storta però Si capisce Ok adesso aspettiamo Sento qualcuno che arriva okay, vai. Adesso guardiamo l'esito del tampone Perché sono passati i 10 minuti Ok eh, grazie che mi hai aiutato a fare i lettini, i lettini, andiamo a vedere, dai! Anastasia! Anastasia! Sei positiva! No, Anastasia, sei positiva, allontanati da me! No, non puoi starmi vicina! Ragazzi, Anastasia è positiva! non l'avrei mai immaginato amore non possiamo andare a trovare la nonna non possiamo andare a giocare giù in cortile non puoi più andare all'asilo ma che disdetta Vane ti devo dire una cosa devi stare lontana da Anastasia perché purtroppo è risultata positiva al test No, veramente... Sì, vale. E lei è disperata, sta piangendo e ovviamente la capisco. Quindi mi raccomando, cerca di essere un po' carina, però non ti avvicinare troppo a lei. D'accordo? Certo però che questa riga è un po' strana. La vedo un po' sbavata, molto spessa, ma non capisco. Ehm... <ride> Guarda, guarda, Vane, non è così la seconda riga. Ma che strano! Vero? Sembra quasi, non so. Senti un po' signorina. Non è che per caso, mentre noi eravamo su a fare la camera, hai fatto uno scherzo ad Anastasia? No, sì. Hai qualcosa da dire? Cos'è che è successo questo si tampone ha fatto... stranissimo? Si hai disegnato la seconda riga? Yeah. Dimmi la verità. Ah, brava, cos'è? Uno scherzo di carnevale? Eh, sì! uno scherzo vale. Ah, sì, uno scherzo vale. Mi hai fatto venire un colpo. Mi hai fatto venire un colpo. Pensavo che la bambina fosse positiva, vero? Amore, ti sei spaventata anche tu? Eh? Dobbiamo fare uno scherzo alla Vanessa, Dobbiamo vendicarci. Eh, e ah, un po' <ride> in su. su e oggi salutiamo Giorgia Giulia Gratini